Grazie Presidente. In premessa vorrei precisare che mi riferio, farò riferimento soltanto alle voci di spesa che sono di competenza dello del sport e quindi eh, mi riferirò direttamente a ciò che equivale a circa il mh, 2 per 1000, lo 0,2% del, del bilancio in termini quantitativi. E, Roma storicamente ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con gli, con gli investimenti nello sport in quanto si sono sprecati decine, centinaia di milioni di euro con grandi opere inutili e è ancora davanti ai nostri occhi tutti i giorni la vela di Calatrava sono ancora davanti ai nostri occhi le piscine incomplete che dovevano essere pronte per i mondiali di nuoto e così via e, e d'altro lato ha alternato invece un, investimenti eh, molto ridotti, per non dire nulli, nei progetti più utili per chi pratica lo sport, quindi per l'impiantistica di base. E, da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle eh, naturalmente non, non ha introdotto nuovi sprechi, quindi coerentemente con il nostro programma elettorale, coerentemente con la nostra visione, che non prevedeva e non prevede la realizzazione di grandi opere inutili, non abbiamo ottenuto innanzitutto un primo importante risultato appunto che è stato quello di evitare e ridurre gli sprechi. Secondariamente abbiamo, eh, quindi abbiamo puntato, eh, con, eh, grazie all'introduzione dei nuovi regolamenti, al partenariato pubblico-privato e alla finanza di progetto. Quindi il, il nuovo regolamento ha introdotto all'articolo 15 questa possibilità. Abbiamo effettuato degli, degli incontri, ci sono state delle occasioni eh, di confronto, tavole rotonde organizzate anche qui in Campidoglio, proprio per enfatizzare questo strumento che, che abbiamo introdotto. All'interno del piano degli investimenti invece che stiamo che ci prestiamo in questi giorni ad assestare, eh, sono, che ammo, ci sono, troviamo investimenti per oltre un miliardo di euro, dicevo, c'è cioè quindi un, una parte di questi investimenti che è, eh, sono necessari alla ristrutturazione degli spazi dove si svolgono le attività dei centri sportivi municipali. E, mh, quindi su questo, questo 0,2% del bilancio esprimo il, il parere, un parere eh, di parziale soddisfazione: nel senso che eh, la soddisfazione deriva dal fatto che questa cifra in passato era molto più inferiore, e in alcuni casi, prossima, per alcuni, in alcuni anni è stata veramente prossima allo zero, e, e infatti ci, ci siamo ritrovati quando è stata effettuata la ricognizione sulle palestre scolastiche ad avere molti locali eh, chiusi e altri in eh, pericolo di, di chiusura nei prossimi anni e quindi ci siamo immediatamente attivati per trovare le risorse per evitare questo, questo tipo di problemi. E il, il criterio che è stato utilizzato per andare ad intervenire in questi spazi è stato un criterio dell'uguaglianza. Eh, come ricorderete sono state ristrutturate sia nel 2017 sia nel 2018 15 palestre, una per ogni municipio. e appunto, qui il, in, A partire dalla da metà dell'anno scorso è stato quindi avviato un lavoro in quanto questo criterio di uguaglianza in realtà non assicura equità, in quanto ci sono municipi che hanno 16 palestre scolastiche, ce ne sanno altri che ne hanno 60, ci sono eh, municipi che sono già riusciti o che riusciranno a ristrutturarle tutte entro la fine di quest'anno, ci sono municipi che ci segnalano che 10 palestre rischiano di chiudere a settembre perché potrebbero essere dichiarate inagibili. E d'altro canto queste differenze eh, emergono anche dal lato delle entrate ovviamente, quindi ci sono municipi i cui canoni di concessione per queste palestre ammontano a 50.000, 100.000, in alcuni casi a 150.000 euro, ci sono anche municipi che non riescono ad incassare nemmeno un centesimo, e ovviamente questo per vari problemi che, che affrontiamo in separata sede e quindi è stato appunto condotto un lavoro coordinato per eh, arrivare a definire dei fabbisogni più puntuali coinvolgendo quindi tutti e 15 i municipi, presidenti, eh, direttori, uffici tecnici e assessori e appunto di, di questo lavoro eh, è ho trasmesso il, il risultato eh, al, alla Giunta, ai consiglieri di maggioranza e so che è difficile arrivare a eh, un, una distribuzione puntuale, infatti non, non ci siamo riusciti, probabilmente non ci riusciremo neanche stavolta, ma, ma comunque ritenevo appunto, giusto, eh, giusto farlo. E, tra l'altro, in ogni caso, avere eh, dei progetti pronti per, eh, mh, per realizzare appunto, questi, eh, questi lavori necessari è già di per sé un risultato positivo importante, perché appunto, indipendentemente da come poi sarà il, la gestione e eh, la distribuzione finale delle risorse a disposizione di Roma Capitale, ci sono fortunatamente altri eh, fondi a partire da quelli della Comunità europea, eh, quelli governativi, quelli regionali. E, mh, e ecco, e tutto e i frutti di questo, di questo lavoro impegnativo condotto e portato avanti da tutti i municipi ha fatto sì che quest'anno nel 2019 ben 37 progetti su eh, palestre scolastiche eh, sono stati finanziati da appunto, bandi come il bando sport e periferie oppure il bando pronti sport via e, e quindi anche, ecco, per quanto riguarda il bilancio del comune effettivamente ancora una volta a costo zero siamo riusciti a realizzare degli interventi molto importanti. E, mh, questo dimostra quindi appunto che ci sono degli ambiti del, ehm, all'interno delle strutture municipali e dipartimentali dove ci sono eh, molti più progetti pronti a partire eh, di quanti Roma Capitale ne possa finanziare. E, e questo significa che, ecco, che la buona programmazione che è stata fatta, così come la costante pressione che è stata ehm, trasmessa e coordinata ripeto, a tutti i municipi, alla lunga produce dei risultati eh, che definirei strabilianti, di cui quindi siamo fieri. E, ecco, se, se penso al fatto che ci sono dei progetti pronti a partire, fermi, e, e nel 2018 è stato registrato un overshooting abbastanza alto, ovviamente eh, non, sono, non siamo contenti. Se pensiamo che sicuramente qualche decina di milioni di euro eh, andrà a perdersi da qui alla fine dell'anno, uguale non, non possiamo essere pienamente soddisfatti. E, però è, è importante eh, sottolineare quindi il, eh, questo lavoro che ha comunque un suo valore, anche se non vedrà la sua realizzazione adesso con la manovra che stiamo approvando, sicuramente ci saranno altre occasioni in futuro e se penso che appunto quando siamo eh, partiti con questa attività eh, in, in occasione quindi della ricognizione che è stata mh, eh, realizzata sui, sulle palestre scolastiche in occasione dell'aggiornamento del regolamento per i centri sportivi municipali Molti municipi non erano a conoscenza nemmeno delle dimensioni delle proprie palestre, quindi per eh, poter rispondere alla richiesta fatta dalla Commissione sulle caratteristiche strutturali delle palestre, alcuni municipi addirittura hanno dovuto inviare i propri tecnici per andare a misurare le palestre e fare dei sopralluoghi perché nessuna amministrazione si era mai eh, impegnata eh, con tanta mh, Attenzione a questo tema. E ecco, oggi invece abbiamo un, una mole di informazioni eh, talmente preziosa che appunto arriviamo a non solo, sappiamo perfettamente oggi qual è il fabbisogno mh, di cui necessitano le nostre strutture, ma addirittura Roma Capitale partecipa a dei bandi europei e bandi eh, nazionali e li va a vincere. E, e quindi, questo, questo risultato lo, lo rivendichiamo con orgoglio. Vado quindi a chiudere ricordando che nel 2017 tutti si stupirono del, del risultato ottenuto, grazie appunto al primo bilancio di questa amministrazione, grazie al quale furono ristrutturate 15 palestre scolastiche, una per ogni municipio. Nel 2018 ci fu altrettanto stupore nel vedere confermato sia lo stanziamento in bilancio per questa voce che eh, era stata trascurata da tutti, sia per la conferma quantitativa del numero di palestre eh, sulle quali si è intervenuti, ripeto, 15. Nel 2019, al momento, mh, quindi questo numero potrebbe aumentare, siamo arrivati ad avere ristrutturazioni su 72 palestre, quindi non il doppio, non il triplo, non il quadruplo, ancora di più. Un risultato sorprendente che, che rivendichiamo con, con grande orgoglio e, e per cui quindi, lavoreremo comunque nei prossimi due anni per andare, se possibile, a migliorarlo ancora di più. Grazie.